Ciao, benvenuti in un nuovo video. Sì, l'ho fatto di nuovo e niente, non ho resistito. Sono andata alla Sephora. Sapete che adesso fanno le box sorpresa e ho voluto prendere la box da 5 euro che è chiusa in questo modo. E niente, sono andata in centro perché dovevo prendere delle cose. Sono andata da Ivro Sheek. Oltretutto, magari vi mostro adesso che cosa ho preso. Questa è Ivro non c'entra niente però ho voluto vedere nella box da 5 euro se c'erano cose diverse da quella con i campioncini, che se non vi ricordate di cosa parlo, nelle schede del video macchine in info box c'è il link con l'altro canale, con l'altro video dove l'ho aperto. Allora vi mostro le cose di Brochet, intanto questa box carinissima, la borsa, sembra, boh, mm, non so se è per i solari, ma sembra quasi che non è... c'è scritto da qualche parte? no, non c'è scritto niente sembra quasi termica, ecco poi ho preso perché dovevo assolutamente provarlo il nuovo correttore, questo che non avevo ancora provato e nel mentre ho preso anche il tonico questo, quell'effetto cipre opacizzante perché io non lo uso come tonico opacizzante ma metto in un vaporizzatore spray ed è perfetto per fissare il make up se non è... ve l'ho già detto ma se non l'avete visto ora lo sapete poi 2 x 5 euro ho preso le creme mani perché queste le adoro queste argan e rosa e quella mango e coriandolo perché per l'estate sono fantastiche e poi fine serie a 3 euro la maschera viso da 5 minuti questa che opacizza la pelle e basta era tutto qui eh, rimetto dentro alla sua pochettina carinissima perché così non perdo niente perché stavo già perdendo il correttore e adesso andiamo ad aprire la box questa da 5 euro di sephora perché io sono curiosa e oltretutto devo sapere se anche qui ci sono dei campioncini o cosa devo saperlo allora la ragazza in la commessa che è stata comunque carinissima mi ha detto che ehm, normalmente nelle box da 5 euro ci sono prodotti più sostanziosi, cioè più cose, però chiusa con un adesivo che come sempre vado a rimuovere e distruggo anche la box, vabbè ma non importa, tanto sono quelle carte regalo classiche che mettono e guardate voi, pesco, ok, scusate perché mi sto attaccando con l'adesivo dunque ho guardato perché non riuscivo a capire cosa stavo toccando è una pochette carina con tutti i glitter all'interno è carina, tipo per l'estate, per metterci solari. va ah, bellissima. È bellina, è bellina come pochette. È fatta anche bene, a me quelle pochette piacciono, quindi a pochette ci sta. E quello che non capivo quando sto toccando è che... Adesso ve lo mostro perché... Cioè, maschere... allora viso o occhi adesso non lo so adesso le guardiamo allora eh, mi viene da ridere perché io non amo le maschere in tessuto ma proprio per niente mi viene da ridere perché eh, io normalmente durante l'anno non faccio mai le maschere in tessuto e infatti come avete visto ho appena preso da eh, Yves Rocher questa in crema perché io la metto su beh, il tempo di posa 5 minuti ma comunque perché io faccio altro mentre quello in tessuto devo stare ferma e io non voglio stare ferma cioè, mh, tempo perso poi adesso vediamo anche i tempi di posa però ci sono delle maschere da 15-20 minuti non ce le ho 15-20 minuti quindi magari in estate qualcuna in più la faccio perché è rinfresca sul viso ma normalmente tutto l'anno non le faccio e cosa vado a beccare? una box interessante, ma di maschere viso, che io non faccio, o ne faccio poche e se uno non fa le maschere viso, questa box è inutile però sinceramente, 5 euro si, sì, ma io adesso devo guardare sul sito di Sephora ma mh, penso che costano le maschere o sono fuori produzione o sono in offerta non lo so, comunque questa è la maschera viso al melograno che dice di essere energizzante e tonificante 5 minuti. o oh, ma da 5 minuti ci piace. Ecco, queste sono le maschere che piacciono a me. 95% di ingredienti di origine naturale. Oh. Aspettate per due settimane. No, questo, devo capire perché c'è scritto per due settimane? Sono due quindi dentro, no? C'è scritto una maschera. Allora, perché per due settimane? Beh, questa la facciamo assieme, la facciamo assieme e poi la vediamo. Comunque, questa comunque, nell'editing, eh, vi metto sicuramente il valore di questi prodotti. Quello sul sito. Poi sempre maschera viso al pompelmo, purificante e perfezionatrice, sempre 5 minuti. O oh, ci piace questa, poi maschera viso, sempre da 5 minuti all'ananas, uh, ah, è pore perfecting è, è, mm, perfezionatore e lisciante dei pori. Ci piace. Allora, non c'è scritto l'italiano, però io non capisco perché dice due per, oppure ogni due settimane da fare questo simbolino qua che dice due per week, cosa vuol dire? Perché c'è scritto una maschera no, beh da 5 minuti ci piace. Poi, sempre viso alle 1 maccia matificanti e anti imperfezioni, sempre 5 minuti uh e l'ultima al melone no al melone uh, all'anguria desaltrinante plumping rimpolpante aiuto cosa vuol dire eh, ideale per la pelle secca ecco perfetto io la pelle mista grassa va bene però 95% di ingredienti di origine naturale c'è scritto neanche nelle altre sì ecco solo che non l'avevo letto io perché era sul tono chiaro un foglio di protezione meno uguale almeno 20% di plastica ah quindi non c'è quello strato da togliere boh, quindi sono di questo tipo 1, 2, 3, 4, 5 maschere secondo me viene più di un euro l'una mi sa che costano le maschere a sefora poi dopo ne abbiamo quattro, così, che vediamo. te mad Mask coach mattificante, maschera in tessuto ad argilla. Ci piace, eh, penso che sia divisa in due, in due parti, volevo vedere il tempo di posa, 15 minuti. 15 minuti è tanto per me. 15 minuti andiamo avanti. del carco al mask quindi maschera al carbone eh, minimizzante dei poli, dei puli, i famosi puli, i pori. Tempo di posa 15 minuti mask, la maschera che fa le bolle. No, voglio vedere se fa le bolle davvero. 15 minuti di posa. Tanta pazienza, per, eh, dice che detossina la pelle. Detossina con eh, eh, spirulina, no, sono curiosa. Se fa le bolle 15 minuti, questa la tengo. Se fa le bolle, e l'ultima Peeling mask: 3 minuti 3 minuti, una maschera peeling in microfibra ai cocktail di acidi frutta da 3 minuti oh questa sì, quindi ma anche queste in questo caso erano ecco nelle altre 3 non c'è scritto mentre in questa c'è sempre scritto 2 per week quindi forse è ogni 2 settimane da fare può essere può essere fatemelo sapere voi comunque considerando che la box è da 5 minuti abbiamo trovato la pochette e una, due, tre, quattro maschere di questo tipo, tutte di Sephora, e cinque maschere di questo tipo. Non so se facevano anche dei kit, forse sotto Natale facevano dei kit e queste sono rimaste, non lo so. Se amate le maschere in tessuto di Sephora, fatemelo sapere, e fatemi sapere anche da quale parto a provarla. Da quella che fa le bolle, anche se da 15 minuti. Le altre possono anche provarle perché sono da 5 minuti, ok. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se non ho tutta compagnia, se, se eh, anche nei vostri sefora ci sono le box così omaggio, eh, omaggio, cioè magari omaggio, le box regalo. Ed, eh, fatemi sapere tutti insomma nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao. Ehi, sono qui! Ciao!